ai tempi di Cristo nel mondo rabbinico, poi l'abbiamo visto anche nel mondo sacerdotale, poi abbiamo visto anche le aspettative del popolo su quella che è la salvezza. Non voglio ripetere cose che ormai avete sentito centinaia di volte, oggi vi volevo proporre, sempre per completare questo puzzle, questo mosaico no, di, di glorificazione, alla soteriologia di Gesù, che poi vedremo se in parte eh, o totalmente accetta queste idee modifica o, o, o quant'altro o quantomeno volevo parteciparvi questa ennesima fonte siamo nel trattato di meghillà al capitolo 4 bene al foglio 28 a a un certo punto siamo circa a metà dopo dopo la Mishnah, a un certo punto, questo è un dibattito un po' tardivo, non è proprio dell'epoca di Cristo, però visto che in altri testi ho trovato le stesse argomentazioni, vedo che idee non sono cambiate di tanto, dice praticamente così, a chiunque rinunci a volere, come è, com è un'esigenza praticamente che tu hai per il tuo status, elevato, sociale, religioso, noi potremmo dire politico anche, no? A volere l'onore, la cavod che gli spetta in quanto lui è chiaramente un personaggio d'alto livello, vengono rimossi da Dio tutti i suoi peccati. Perché? Perché esiste un versetto in Michea capitolo 7 versetto 18 quindi loro lo interpretavano così non sto a entrare nel discorso giusto sbagliato, vero o non vero ma era una speranza vengono rimossi tutti i peccati perché è detto che Dio perdona le trasgressioni e passa oltre questo concetto del Passover no? passa oltre un concetto tipicamente pasquale oltre ai peccati quindi a chi perdona le trasgressioni alla legge. A tante, a tante tipologie abbiamo visto, ma oggi aggiungiamo anche questa, a colui che fa il passaggio fa Pasqua, passa oltre, ossia perdoni i peccati commessi dagli altri nei suoi confronti e pur potendo esigere gloria e onore, fa low profile, basso profilo, e non pianta grane, non dice la famosa frase italiana degli anni 60, lei non sa chi sono io, anche gli anni 50. No. E questo sarà di grande giovamento, perché nel Tribunale Celeste, il Tribunale di Dio dice, se tu hai fatto questo, l'idea è sempre misura per misura, no? Quanto hai dato, quanto ricevi, sia in questa vita che nell'altra. Eh, anche il Tribunale Celeste sarà assolutamente... Ti guarderà di buon grado e metterà una sentenza a tuo, a tuo favore. Ecco. La datazione di questo testo, siamo alle, intorno al terzo secolo d.C., perché si fa parte, si fa parte delle, delle, dei discorsi che fa Rabizera, quando gli avevano mandato dei doni dal, dal principe del, del Sinedrio, dal Nassì, e lui non li accettava, eccetera. Poi invece accettava l'invito al banchetto, ma vabbè. Allora da questa situazione, da questa foto di quell'immagine si è desunta una legge, una legge che è sicuramente comprensibile da noi, noi uomini. E comunque va inserita in questo contesto soteriologico, soteriologico che avete visto molto variegato. Ecco, Cosa ne pensa Gesù di questo? Bah, se noi andiamo a vedere la parabola del banchetto, dice non metterti davanti, perché non venga qualcuno più alto di te, e tu venga mandato indietro. Mettiti indietro, che il padrone. Di casa, colui che fa il banchetto ti fa salire e dire vieni amico, vicino a me. Ecco, diciamo che la base rabbinica più antica di questa, la possiamo trovare il fondamento in questo testo di Gesù, che non è soltanto una questione di bon ton, no, non è una questione solo di bon ton, ne va proprio del percorso salvifico di un uomo grazie al sangue dell'agnello.